Zombie apocalypse. Buongiorno a tutte, ciao ragazze, come state? Spero bene, allora, nuovo video. Che grigio vlog dunque questo video per parlare un po' con voi e non solo anche per darvi un bel buongiorno sempre che per voi sia un bel buongiorno non lo so e ho appena fatto colazione e mi sono anche vestita non so se si vede questo è il mio kimono e niente che dire oggi finalmente riesco a fare altri video e, e perché no registrare più video tutti in uno non lo so ci sono tutti questi moschini per la mia cucina vabbè e niente quindi cosa ti dico bello finalmente sto riuscendo a fare altri video e, ah, e no, ho preso un po' una tazza di latte e poi ho preso prima di tutto un caffè che ne avevo bisogno perché alle 7.10, 7.15 mi sono alzata mi pare sì perché non avevo più sonno quindi mi sono alzata a, que, a quell'ora non ho ripreso quando mi alzavo perché non era a caso ragazzi però la prossima volta prometto che se riesco lo faccio Ma dipendentemente di mi alzo Vediamo, non prometto nulla. Quindi eh, ah, mi piace no di come sta andando tutta la cosa che vi ho appena accennato nei, nei video primi. Sto andando bene, eh, il percorso sta andando bene e eh, eh, niente. Ho mm, so deciso di non farlo quasi più individuale, ma no, insieme agli altri ragazzi insieme alle altre persone diciamo e, e niente quindi farò una cosa più assemblata con gli altri e per fare in modo che non stia sempre sempre sola o sola oppure eh, sola ah, non so cosa dirvi quindi spero che questo video vi possa appunto piacere perché mi stavo dicendo che questo percorso lo farò piano piano anzi l'ho già cominciato, l'ho già incominciato però mi andava a me di farlo perché secondo me è importante fare queste cose e poi almeno non mi annoio come facevo di solito già e niente quindi che dire? Speriamo bene, allora vediamo che sono, sono le 8 e 9 minuti, mm -hmm. alle 8 e mezza puoi prendere il per gli occhi, Già. e almeno allora, non prendere altre gocce per calmarmi, perché mi sembra un po' perché ho un po' di agitazione, quindi quando mi agito anche troppo, mi devo calmare, prendo delle gocce calmanti, perché altrimenti sono troppo nevruttica. Non so se mi spiego. Quindi queste gocce mi aiutano un po' a rilassarmi un pochettino. Non sono gocce da prendere così ragazzi, bisogna sempre confrontarsi con il corpo medico. Quindi non, non prendete esempio da me, nel senso non, non chiedete che gocce prendo perché sono gocce... Sono altri tipi di gocce inoltre che ve lo sto qui a spiegare comunque niente quindi praticamente sto prendendo delle gocce per stare più calma come appunto vi dicevo e il resto sono colliri che prendo e altri medicine varie che non sto qua a descrivervi comunque per quanto riguarda i colliri io ne prendo mattina e sera di colliri per dissipare i miei occhi ciao niente quindi nulla ragazzi miei allora adesso sono le e un po' che ne sono scusate ma sono un po' sonata nonostante ho preso il caffè mi sento pena di sonno Sono le 8 11, ok. Sì. E niente, questa racconta. Ah, mamma che passa il video, che il video si registra. Non so se mette la combinatura o in mezzo al video una foto di come ero ieri sera, stanchissimo, però io voglio un po' far ridere, di come ero ieri sera, come l'ho conciata ieri sera. Però vabbè, dettagli. un po' ridere anche se c'è poco da ridere però questa è la realtà mi piace molto rendermi partecipati come ho i miei capelli ieri cioè, ma i capelli proprio chioma chioma adesso li ho un po' li ho uniti li ho, un po li ho uniti si sì, dice sì, in gallorese gallo per te però voi li ho un po' messi tutti allacciati a se stessi, però vabbè, ho fatto la specie per l'otto perché vedete perché ragazzi li metto tutti così, e aperti mi spaventeresti stanno nel caso però per la gente mi può partecipare o qua o qua, mi metto la foto di come di come ero ieri appunto se mi riesce non è detto E già. Che sonno che ragazzi, potete immaginare il sonno che ho, però anche se mi sono stata un po' prestino ho fatto bene, perché tanto oggi ho tanto impegno di fare. E anche secondo li porterò a termine questi, questi impegni perché appunto vi ho detto che è un lungo percorso quindi non so che finché io sono giovincella farò questi, questo percorso già e nulla che vi racconto ieri mi ho visto non so se era ieri pensi, cosa vi ho visto in televisione No, forse era a mentire ancora. Io ho visto sopravvissuti su... Forse era Canale 5? No, Rai 2 well forse era. Non mi ricordo più comunque. Una fiction che sta andando in onda, con tanto della sera, su Rai 2 well perché si è sopravvissuti, sì. Non è un bellissimo film, ma non è neanche così brutto. Mi racconta la bella storia delle persone che sopravvivono alla disgrazia, questo è quanto, non sto qua a dirvi altra cosa, non vi voglio, fare, non voglio fare, fare spoiler, però questo è, sono sopravvissuti in mare, dal mare diciamo la verità, questo è quanto, Altre, non vi spoiler niente perché magari non vi interessa, però se vi interessa è eh... Ve lo cercate nella, <ride> nella cosa si su Google perché su Google ci sono parecchie parecchi spoiler del film che vi sto dicendo io. Si chiama Sopravvissuti, il titolo si intitola. No. e niente. Quindi praticamente è... e ieri cosa ho fatto? ieri non ho fatto nulla che alla fine abbiamo, abbiamo riuscito ah alla fine sono riuscita a, a come dire a veramente aspettate un secondo scusate allora vi stavo dicendo alla, alla fine sono riuscita a sbloccare tutto eh, per le pratiche del, dello speed e eh, sono dovuta andare all'informazione con il Palau e io no, credo che mi abbiano sbloccato tutte le pratiche del, del, del, del, delle poste italiane e mi hanno dato un codice QR per eh, poter accedere alle poste, alle poste italiane perché se no non c'è verso, non lo so perché gli ho dovuto dare il mio numero di telefono e tutto il resto altrimenti non facevo, non facevo mi sa che fare io da sola, cioè se vedete una piccola una piccola strana cosa che ho fatto prima era perché mi ho fatto una fotina cioè e niente quindi che dire finalmente sto bene e Ieri ho fatto una bella camminata fino alle medie, no, fino alle medie no, vabbè quasi perché le medie sono attaccate all'asilo e... e ho fatto una bella camminata appunto fino tra le medie e l'asilo, una bella camminatina, però ne passa la pena diciamo, ero un po' stanchina facevo male le gambe ieri, però ce l'ho fatta fare una bella camminata e... e nulla, anche sotto i portici di Palau si arriva per andare alla stazione del treno cioè poi il treno arriva tutto così io non so se il treno ce l'è ancora un pare di sì sì è. è un po' caruccio però sembra divertente per andare al treno per andare in treno e niente ragazze se questo video vi è piaciuto aspettatemi volta che sono le 8.18 mettete un bel like di supporto un commentino e iscriviti al canale nulla il video faccio così corto perché non voglio annoiarvi caso ne farò un altro quando appunto eh, farò un video di make up non lo so quando vediamo non prometto niente altrimenti sempre ciao buona prossima vita a tutti ciao grazie ZOMBIE APOCALYPSE